Lettura di Matteo capitolo 17 Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni e li portò su un alto monte in un luogo solitario e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto risplendeva come il sole e le sue vesti diventarono brillanti come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Pietro disse dunque a Gesù «Signore, è bello che stiamo qui. Se lo desideri, chiederò su tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Stava ancora parlando quando ecco che una nube luminosa li coprì con la sua ombra e una voce dalla nube disse «Questo è mio figlio, il mio amato figlio, che io ho provato. Ascoltatelo». Sentendo questo, i discepoli subito si inginocchiarono con il viso a terra ed ebbero moltissima paura. Quindi Gesù si avvicinò e, toccandoli, disse: Alzatevi, non abbiate paura. Quando alzarono gli occhi, non videro nessuno se non Gesù. E mentre scendevano dal monte, Gesù diede a loro questo comando. Non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo non sia stato risuscitato dai morti. Comunque i discepoli gli domandarono, «Perché dunque gli scrivi dicono che prima deve venire Elia?» Lui rispose, «Elia verrà davvero e ristabilirà ogni cosa. Eppure io vi dico che Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto e hanno fatto di lui quello che hanno voluto». Anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire in questo modo per mano loro. Allora i discepoli capirono che aveva parlato loro di Giovanni Battista. Quando andarono verso la folla, un uomo gli si avvicinò, si inginocchiò davanti a lui e disse, Signore, abbi misericordia di mio figlio, perché è Piletti e sta molto male, cade spesso nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. Gesù rispose, «Generazione priva di fede perversa, fino a quando devo rimanere con voi? Fino a quando devo sopportarvi? Portatemelo qui!» Quindi Gesù rimproverò il demonio e questo uscì da lui. E in quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono in privato a Gesù e gli chiesero «Perché noi non siamo riusciti a espellerlo?» Lui rispose loro «A causa della vostra poca fede. In verità vi dico che se la vostra fede sarà grande quanto un granello di senape, direte a questo monte «Spostati da qui a là e il monte si sposterà e nulla vi sarà impossibile». Mentre erano radunati in Galilea, Gesù disse loro «Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno e il terzo giorno sarà risuscitato». I discepoli allora si rattristarono moltissimo. Quando arrivarono a Capernaum, gli uomini che riscuotevano le due dramme di tasse si avvicinarono a Pietro e dissero «Il vostro maestro non paga le due dramme di tasse?» Lui rispose «sì». Comunque, quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e disse «Che ne pensi, Simone? Da chi i re della terra ricevono imposte o tributi? Dai loro figli o dagli estranei?» Pietro rispose «dagli estranei». Allora Gesù gli disse «i figli, dunque, sono esenti dalle tasse, ma per non scandalizzarli va al mare». Getta un amo e prendi il primo pesce che viene su. Aprendogli la bocca troverai una moneta d'argento. Prendila e dalla loro per me e per te».